Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynantix e Marco 007 Siamo tornati su Pokémon Let's Go oh no! E poi? Comunque, muta poi tutta la parte iniziale, sì. non c'è nessun volume Pure questa Va bene? Perfetto Siamo ad Azzurro poi. Alla no. e dobbiamo tornare? Dobbiamo battere il capopalestra fino no. a Sì Dobbiamo tornare alla Lavandonia perché abbiamo la, la Sperto Tronso ah, <ride> Vai, vai, leggi tu. Perché? Oh, oh non c'è bisogno di dire niente. Su cosa cerchi? Sei sì, interessato a me e a questo macchinario, non è così? Vuoi saperne di più, vero? No. Sì. Oh, e, e va bene. Se proprio insisti. Devo sapere che questo macchinario, Baby. devi sapere. Va, è, un, è un veicolo fantastico e super, super eh, stupefacente, che permette di volare in alto nel cielo. Ma sai leggere, scusa? Beh! È una vera e propria invenzione rivoluzionaria. E per usarla c'è bisogno di conoscere una tecnica segreta. Che noi non conosciamo. L'unico problema è che, nonostante i miei sforzi, non c'è nessuno che voglia saperne di salirci sopra. Ma nei tuoi occhi vedo un'inconfondibile scintilla di coraggio. Hai del fegato, lo sento. Ho deciso, ti insegnerò come usare la tecnica. La tecnica se segreta Sol Marco, Ma come? Vuoi balbettare, ti prego? Che cosa? Vuoi che le insegni al tuo Ivi, invece che a te? Fantastico, strabiliante, una scelta davvero singolare. Non mi sono mai sentito così ispirato. Forza, allora, rimbocchiamoci le maniche. Allora, una zappa va qui e l'altra lì. Stringe il manubrio, con forza. Zac! Quanto serve per questo, spezzare? Questo. questo serve per spezzare e questo, questo invece... Con questo. questo? Con questo invece sali, sali di quota con un palloncino. Puff! Un p***o. E ti si impara la tecnica segreta sul canubi, ora un, po', un piccolo cane. Ok, eccoci. Con la tecnica segreta sul canubi puoi spostarti velocemente nelle città che hai già visto. Finalmente. Puoi utilizzarla prima di tutto. Per eh, utilizzarla, per Io utilizzarla video, prima Marco. di tutto, accendi il menu uh, principale. Accendi il menu uh, principale. Questa selezione gioca con DEMATIZ e poi tecniche. Basta! Oh. Tecniche segrete. Prendete pure la mia fantastica invenzione e fatemi buon uso, mi raccomando. Questo quindi regala la sua fantastica invenzione tra virgolette a un bambino di 10 anni che ha appena visto. Senza, uh, senza nemmeno fargli apagare. Ok, questo ci serviva proprio per, per volare a l'Avandonia. Perché nessuno vuole camminare, quindi.. Sì, Però poi penso. ci sposteremo sempre così. Sì. Andiamo a curarci perché Giovanni ci ha sfiniti, credo, credo che non, non credo. No, credo che abbiamo salvato non, sal non, abbi non abbiamo salvato al centro eh. Pokémon, quindi.. Cioè, credo che, visto che non abbiamo salvato al centro Pokémon, eh, sarebbe meglio curarli. Ma va. Se non siamo andati al centro Pokémon è ovvio che, no. che, che sono ancora eh sì. morti i Pokémon. una torre che, che cosa? cosa la madre di cubone già se la team rocket la tutti di marowak su cui riesce a mettere le sue grinfie questi criminali farebbero tutto per i soldi e i teschi di marowak valgono moltissimo di cui togliere cosa vaga... c'è sotto uno li vaga in giro in gi no li uccidono e li strappano teschi Cubone va in giro non è No, i prendono sovane. il Cubone e poi tolgono il teschio Quel teschio che ha sopra è un mm. teschio di Mario Ok va bene ah. so, Ma ormai lì non c'è più Non perdonerò mai qui fare buttare il team Rocket Nemmeno io <ride> Hai visto Cubone scappare Ho visto. Ho visto Cubone scappare nella torre poco fa vado andrò a cercarlo Chissà magari troverò anche quel Mister Fuggi lì dentro Grazie mille, fai ricordare. Scusa. Marco sei un danno. I fa, fantasmi mi fanno una grande paura. ma, ma de, Devo farmi forza. Ok. Mario. Mario. Mario. Marco uh, in avance uh. Ah, Marco006, capito di provare momento il giusto. Hai sentito la nostra conversazione, vero? Che ne dici? Puoi andartene a quel paese, spione? Io risposto no! Va bene, allora aspetterò che tu sia pronto! No, Dai! Ma io voglio bidonarlo! Ah! Senti la nostra conversazione! Ok! Meno male, allora andiamo! Perché si può Non voglio stupido tra le scatole! Ok, adesso speedrun perché li abbiamo già affrontati tutti i programmatori tipo musori dobbiamo solo tornare da quel fantasma grosso musori spawnati no tutti. non possono essere respawnati tutto è impossibile ah vabbè un attimo sarebbe una mossa da infame da parte dei programmatori ah ok a che non serve non possiamo attivarla quindi per ah wow è un oggetto che serve solo per fantasma grande wow. no no no no no no, no, no. no, no, no, no. Vedi, ora... se sì, Secondo te qui ci sono davvero i fantasmi. Non li vedi, sei cieco. Ah, Marco Zorroso ma è il primo, ma cos'è quello? Non te lo dico. Aspetta, non sono rivela l'identità degli spettri. Uh. Gli spettri sono dei Pokémon. In incredibile. Sì, sì, sì. Quelli degli spettri erano solo dei Pokémon. No, davvero sono Siamo dei pokémon spettro, mi pare che stanno dei, po dei, dei, dei pokémon po po che si chiamano spettro dei pokémon che si chiamano spettro bene, ora, ora prendiamo marowax uh, marowax <ride> che è la cera wax marowax <ride> ghastly wow è, è dato un casino di tempo che non prendiamo qualche pokémon prepare yourself e appunto yeah. <ride> l'ho preso, <ride> l'ho preso, l'ho preso. Stubido che sta facendo. Bacca Un po'! L'ho in borsa, è andata in bagno! Bacca Un Ia! Yeah, Ia! Yeah. Wow, Vediamo se le brize! L'ho preso! E sicuro al 100% meno uno! Peccato, l'avevi così preso. Ma. Oh no! Io odio questo tipo di cattura. <ride> Ma io non ho puntato lì! Non sto nemmeno puntando, va da solo. <ride> si è spostato al momento giusto, <ride> che fortuna. Ma ne abbiamo proprio bisogno di gastri. Non ce l'abbiamo. Tanto non ne prenderemo altri. E poi non, non ci serve. Non è mangi. una scusa per, per sprecare 40 pokemon. Wow, che schifo! G oh, ora guardate un Se sì, ora andiamo le caramelle, ok, va bene. No. Gasly è sempre lo stesso Pokémon. Ha gli occhi staccati. Sì, vabbè che ha gli occhi staccati dalla spia. E la, la nube. Sembra tipo che rimane ferma, mentre lui, Gasly, è... si muove. Ma okay. se va bene, era per non fare troppi dettagli. E eh, appunto. La nube sotto uno sprite in 2D che resta fermo. Beh, veramente cambia. Shut Beh, quel ah. cubo non l'abbiamo già. L'abbiamo trovato al monte roccioso. I don't care. It's your fault. Uh, credo che sopra gli Hunter si trovano più. Hunter. Si trovino più.. Si trovino più! Di più. Vi blocco io i Pokémon. Non ti preoccupare. Poi si scopre che quel, quel, quello, quello spettro enorme era uh, tipo soprattutto un, un membro del Team Rocket. No! Si! Sì. Wow! No, alla fine si scopre che. si scopre che un Widow. Willie è un ratato No, un widow. è un Fa più schifo ratato Fa più schifo Widow. è un rattata. Vuol dire un sta! Sali sopra. Ho detto sali sopra. No. Sali sopra. Oh, alleluia. Eh, Questa mi sa no? grosso. E un attimo, prima prendiamo Hunter. Ah. Se non lo troviamo presto, taglio. Taglio. Ok, eccoci. Come è, com è previsto da me. Eh? Non, sì. è, non è mai spawnato l'ante. Non è spawnato anche. E abbiamo però... solo tempo prezioso. Sì, sì. Vieni, via da qui, via da qui, andate via da qui, ah, è comparsa una lo ancora più grande, io ve lo tiro da qui, usalo io con la roba, Qual è il dispositivo che io ho usato prima? <totipi> This looks like a cat. Maybe it is. Miau, <laughs> proprio così! <laughs> Mamma! Mamma! Mamma! No, la voglio catturare tua madre! I'm gonna kill you, son! <laughs> Sun o Sun? Son, Son, mm. Son, figlio. Veramente si dice San. No, si dice San, San è Sole. Non so, ma sì, la si dice. Idiota. No, no, no, Lo spettro è in realtà l'anima inquieta <sussurra> della madre di Cubone. Dopo aver finalmente trovato la pace, la madre di Cubone è riuscita a partire al per là di là. LOL. Cubone sei tu. sei venuto qui perché volevi rivedere la tua mamma, vero? Cub. Cub. Chi Yuyuyuyubi ti chiedo scusa se ho avuto paura di tua madre. Però era un mostro. <ride> <ride> Pure il Marco007 non voglio lasciare solo Cubone. Lo accompagnerò fino a casa. Ah giusto, se trovi Mr. Fuji, al piano di sopra lo accompagnato fuori. D'accordo? Ci penso io, perché non, non dobbiamo preoccuparci sulla sua salute <ride> Non hai paura Marco007? Tu sai che sei una persona di cui ci, si può fare affidamento. Sei così sicuro di te? Come? Sei stato tu a salvare Cubone dal Team Rocket? Ma quando è che sei diventato così forte? Dal giorno in cui te ne sei andato. Via. Da dove? Da, dalla mia vita. <ride> non ha senso. Beh, allora quanto sei so di te, Marco007? Cioè non... dall'ultima volta che abbiamo visto la Torre Pokémon? <ride> Ogni volta che lui non c'è diventa meno forte perché la sua stupidezza è contagiosa. Andiamo a cuore! Si uiuiu! Ogni volta ah, dovremmo poi ogni volta che un Pokémon fa un verso, io lo leggerò in inglese e facciamo lo spelling. Con la voce robotica. Andiamo. Let's go, baby! Allora, siamo già 22 minuti sì perché abbiamo tagliato e yeah, allora? non è a mezz'ora non è vero dobbiamo sì, arrivare ma... a un a un Marco, che ci siamo messi ma se suonano la città non sentiamo? facciamo quello che, che... dobbiamo fare Ninetales atto là abbiamo una faccenda da sbrigare Quell'uomo l'uomo e quello spettro è un eh. in troppo che ci impediva di arrivare in cima alla torre eh, ci avete stalkerato, giustamente. Ehi un po'. Ehi, di un po'. Sei tu il vecchio che chiamano Fuji, vero? Ci saranno le tue ricerche sui Pokémon, quindi avrai l'onore di lavorare per il Team Rocket. È inutile che ci ignori, il capo tiene sempre quello che vuole. Quindi io ora li lasciamo così. Non ti entromettere, dobbiamo schiarire le idee all'onnetto. Fatti da parte o preparati a lottare. Mi preparo andare! Mm. Portello siglio di Jessica James, Tem Rocket! Ovviamente non tagliate perché il Tem Rocket è sempre interesting da combattere. Più o meno. In questo caso, quali sono i come chiamo? Wait for me! Luigi! No, non usare breccia! Usa tipo boh nooo, che cosa hai fatto? Burp no. Cosa vuoi usare? Voglio rama? Sì su Arbok! Tutti che ah, Ma dai! No! Perché Dobbiamo uccidere Arbok, è troppo fastidioso! Witting è più lento di me! Ah, e usa Famiglo Bomba Mio Dio quanto po'. danno! Ok, dobbiamo uccidere Wheezing prima, fa troppo danno Bene. Tu fai troppo poco danno con Foyalama Prova Fustata su Wheezing okay. Così facciamo più danno Sempre se funziona Ovviamente attacca a me, che sono già paralizzato Io ero mi avvelino probabilmente Tu proprio non hai attaccato con tuo motivo. Tu al prossimo turno non ci lasci se non finiamo il ecco. Wow. Vabbè, tanto io sono più veloce di busy. Wow, wow, wow. Non lo attaccare di nuovo, visto che lo finisco io. Vabbè, adesso usa... Ah, eh, frustata, strada Acido, acido, acido. No! Fa schifo, frustata. Oh, mio dio. Ecco, sei morto. Sì, perché frustata è lenta come mossa. Ci mancherebbe altro. Beh, noi non ci siamo. Ah, siamo sì, almeno un corno, stai per morire. Bravo, ti uccide. No, ho già fatto sì, un suo attacco. Finisce. <ride> Ora siamo in diagonale. Mettimi Eevee. E poi? Non, non capisco io perché tu non, non vuoi usare Eevee in battaglia. Oh. Perché devo levellare gli altri? Ma no, non è vero che devi levellare gli altri. Perché? Perché sono scarsi, è inutile. È utile perché poi se, se nella battaglia nene contro, nene. contro la, il campione Beh. ci muore Ivi non il possiamo campione. fare nessuna... Perché hai usato Morso? Devi usare contro il coso là, no? contro Beh. Beh. Beh. Beh. Beh. Beh. Beh... Allora, io uso il <ride> Sì, sono Pokémon morti cadavere no, non è nulla così di... si decompo un'isola usa il nel... un sdoppiatore sto piacendo ah ah lol serve Te pentirai Te pentirai di cosa? Di aver sconfitto. Che? Di nuovo. Accidenti, il nostro piano di rapire Mr. Fugge e farlo lavorare. Per noi è fallito. Perché non lo prendete semplicemente e lo portate via? Non c'è nessuno a fermarvi. E va bene, allora torniamo a zafferano per aiutare il resto del team a impossessarsi della Silf Spa e se ti riporta la velocità la, la, luce, la, luce. la luce buongiorno signor vecchio lì sta bene il krillin d'anziano quella uh, uh, uh. ripeto sembra la faccia di uno o che deve stare un untire oppure che ha appena vomitato Quale? l'aria seccata di tra virgolette questa? Sì. Oh mio dio! Devi metterlo. Devi rimetterlo! Il che non devi <ride> <ride> <ride> passa la velocità! Della voce. Comprovo con quest'audio che ho detto io, ma lo devi mettere. Sì, invece, puoi. Non posso. Ah. Vai. Vai. Vai! Punti di distruzione! Che <ride> ecco. bravo! Oh, e tu chi sei? Che ci fai qua su tutto solo? Come dici? che Rocket voleva prendermi in ostaggio! Sai, sono occupato a pregare per maruak che non me ne sono nemmeno reso conto. Se sì, non ti sei reso conto di idro idrovampate. Sto la la bara è corsa! Devastazioni totali. Pff. Una volta a poco non poi ti accorgi quando uno tipo ti tocca la spalla così che nemmeno lui si è girato da solo. <ride> Sento che la sua anima finalmente <ride> è la pace. Eli andiamo a casa mia. voglio regalarti una cosa per ringraziarti del ti aiuto. Non ti fidare. Ti prego. No! No! No! no. Addio. Wow, che bella colonna solo la sente, signor Fuji! Marco007! <ride> Completare il Pokedex, non è un'impresa! Solo un profondo amore per i Pokémon. Che ti permetterà di portarla a termine? E anche due giochi. No! E eh, tanti tre no! per l'estate. starter no! Pokémon Non so se questo ti sarà d'aiuto. Ma vorrei comunque che lo tenessi tu. Il Pokéflauto. Grazie, Mister Fuji. Il Monte Fuji. Vai! Alcuni Pokémon si restano al suono del Pokeflauto. Prova a usarlo se trovi un Pokémon assonnato. Cioè solo Snorlat. Questa è la figlia di Dottor Fuji che... Ah, Mister ma... Fuji. Ah, tu mi devi dire Mister Fuji da quanti anni può avere? 70, 60. Allora è la nipote. Non può essere una figlia, come fa a essere la figlia? Che cacchio ne so Magari ha 35 anni e non... Eh, no. E non gli eh, dimostra... Ha no, no, no. 35 anni. <ride> PSI D U è una nana anorestica Abbracciare i Pokémon è bellissimo, no? sono così caldi è estate, fa caldissimo I tuoi abbracci poi Ecco questo, questo è il figlio di dottor Fuji, questa è, è la nipote. Eppure, ecco. la figlia migliore. <ride> Spero di no. N-I-D-O-O-O-R NI porta se togli una no. ok possiamo andare a Zafferanopoli come ci dicono ma non oggi perché questa puntata finisce no veramente zafferanopoli questa puntata finisce presto oggi si sì. perché non siamo stati in mezz'ora adesso anche se per voi non è così nerd nerd che coligiano leonte ecco quello ha la stessa faccia te lo giuro lui, no, lui non fa paura, uh, poc'o poc'o poc'o. Vuoi la Pokéball? Vale. Sinistra, cioè destra. No, no, dove vai? Non si può. Oh, la Pokéball? Credo che non si può. Si può. Vai non a destra. Vai a destra? Sì, lo so. Ma non si può, fammi capire. Ma si no, è, è la... Grande fuga. No, io pensavo che non si potesse prendere, visto che... Visto che... No, no, no. Visto che no, l'altra no, volta no. non l'abbiamo presa. Grande fungo. Grande fungo. Chissà di chi è quel fungo? Forse di Mario l'avrà lasciato. È la, è la casa del grande puffo. Oh! Quel tè sembra sembra davvero delizioso? Il tè che ci ha dato Brock nell'ultimo episodio. Mm, come no? Sì. Come? E per me? Wow, grazie mille. <ride> come lo sta bevendo così? Sta parlando al muro mentre beve il tè. E se, se vuoi andare glug a zafferano poi pure, puoi passare. Condividerò questo buonissimo te anche con le guardie che lavorano. Dall'altra parte del barco. Siii! Sì. Blu blu, blu blu. Quindi... Vabbè, questo è Zafferanopoli, quindi non è da esplorare per, per ora. Io so. Beh, sono i Rocket. Stop. Quindi i Rocket, stanno i razzi in giro. Quindi nella prossima parte di Pokémon's GoIvi continueremo e vedremo a ah, Zafferanopoli a conquistare il mondo no andremo ad, ad azzurro poi per, per il capo palestra. a conquistare il mondo sì. quindi ci vediamo alla prossima ciao ricordati un attimo prima a quindi aspetti. alla destra sulla destra potete trovare il video precedente di Pokémon Sgoini e il successivo se è stato caricato mentre alla sinistra potete trovare la playlist con tutta la serie quindi ci vediamo alla prossima ciao ciao